qui si tengono insieme il pericolo e la salvezza no, là dove c'è il pericolo cresce anche ciò che salva diceva un antico poeta ecco, forse questo è il messaggio più forte da un carcere, da un confino nasce la libertà e la democrazia